Все! Okay. Ciao polizia ciao bella, ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, partigiano tu mi devi seppellir, seppellir, da, su montagna. Oh, bella, ciao, e seppellire ciao, ciao, montagna ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao E i che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E i gentili che passeranno, mi diranno che è E questo è il fiore, quel mattino, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. La vita non è per la libertà. Buuu! Uh! Uh! Uh! Ha ah, cancellato tutti! Andate via, che non è il posto per voi, questo! Andate via! Ma lo è da cent'anni! Non è una novità!